Ciao, benvenuto nel mio canale. Sono Daniele e oggi voglio condividere con te un metodo con cui guadagno spendendo. No, non è un titolo fuorviante, non ti sto dicendo di andare al supermercato e cominciare a comprare cose senza senso perché guadagnerai soldi. È un semplice trucco. Così, se così possiamo chiamare, che molta gente usa, specialmente fuori Italia. Ma vedo che ancora in Italia è poco conosciuto, soprattutto per la scarsa educazione finanziaria nel nostro paese. Ma comunque, non mi dilungo troppo su questo argomento, e ti mostro subito di cosa sto parlando. Sto parlando di queste. Queste sono carte di credito con i numeri ovviamente nascosti per ragioni di sicurezza. E queste mi permettono di guadagnare a ogni spesa che io faccio. Ora andiamo un po' nel dettaglio, però prima mi sembra doveroso spiegarti una piccola differenza su due tipi di carte principali, ce ne sono anche altre, ma quelle di cui ti parlo oggi sono due. La carta di debito, quella che tutti noi conosciamo, che è quella che solitamente la banca ci dà quando apriamo un conto bancario, e la carta di credito. Ma vedo che molte persone ancora fanno confusione, sulle differenze tra queste due carte, quindi in sintesi te le spiego, la carta di debito è una carta che ti permette di spendere i soldi che hai dentro il conto in banca, cioè se tu hai 100 euro e andrai a spendere 99 euro, in banca ti resta 1 euro, se andrai a spendere 101 euro la transazione verrà rifiutata perché non hai abbastanza denaro in banca, poi ci sono delle eccezioni in questo, ma non mi dilungo. La carta di credito invece è, scusate, ho indicato di togliere l'audio, la carta di credito invece è un, una carta in cui la banca ti dà un fito, si chiama Plafond, è una sorta di prestito se vogliamo sintetizzare in termini molto semplici, che la banca ti mette a disposizione ogni mese ti dice qua ci sono 1500 euro non ci interessa come li spendi o quando li spendi o se li spendi ma se li spendi il 10 successivo, il 3 in base alla banca varia all'istituto finanziario varia dovrai ridarci questi soldi ce li prenderemo a conto valente ora, perché la gente ha in italia ha paura delle carte di credito? Perché proveniente da una cultura finanziaria errata, dove non si sa esattamente cosa sono o come si usano i soldi utilizza le carte di credito per spendere soldi che non ha ed è per questo che si indebita ma farò un video a parte su questo non mi voglio dilungare, voglio andare a sotto. come faccio a guadagnare con le carte di credito ci sono carte di credito che danno un cashback sui tuoi acquisti ossia quando tu acquisti ti tornano una percentuale di quello che ho speso indietro a fine mese o a fine anno o immediatamente. E una di queste è questa carta qui, l'American Express Blue, che mi ritorna l'1% su tutti i miei acquisti. L'anno scorso mi ha tornato il 4% per 4 mesi, mi sembra, era una promozione dove l'ho usata. E da questa carta qui sono riuscito a guadagnare durante il 2019 circa 380 euro. E non saranno tanti, ma sono soldi praticamente gratis perché mi sono stati dati semplicemente utilizzando la carta. Invece di uscire con tanti dal portafoglio o usare la carta di debito, ho usato questa carta e a fine anno, ora, mi hanno, mi hanno accreditato 380 euro più o meno. L'altra carta che utilizzo è sempre una American Express, oro che Ha delle differenze, non ti dà un cashback sui tuoi acquisti, cioè non ti torna l'1% e il 4%, ma ti torna dei punti. Si chiamano membership, punti membership, che si differenziano dal cashback perché li puoi utilizzare per diverse cose. Se dobbiamo fare un rapporto euro, questa mi torna l'1%, poi mi è tornato il 4% per 4 mesi, quindi alla fine, se facciamo una media mi ha tornato più dell'1% durante l'anno questa invece ti ritorna il 0,4% che ovviamente è inferiore ma io non uso più la blu da ormai 6 mesi utilizzo solo questa per un semplice motivo perché i punti è vero mi tornano meno soldi convertendoli in euro ma mi tornano più soldi se li converto in altri servizi dalla oro sono riuscito a guadagnare circa 500 euro durante il 2019 quindi in totale fanno... 880 slash 900 euro di guadagno dalle carte a queste due carte di credito che sono comunque molti soldi durante un anno perché se consideriamo che lo stipendio medio in italia è 1300 euro io sono riuscito a guadagnarne quasi 900 semplicemente spendendo non cambiando le mie abitudini di spesa alla fine è un buon, un buon rientro eh, ovviamente non è tutto frutto del cashback o dei punti ma ho invitato qualche amico e mi danno dei bonus, ho usato dei refer, e mi danno dei soldi, però alla fine non, non ho fatto niente, mi sono trovato 900 euro in più. Tornando alla carta oro, perché i punti membership sono meglio, secondo me? Perché essendo io una persona che viaggia molto, sono sempre in giro, li posso convertire per hotel, li posso convertire per noleggi auto, li posso convertire per biglietti aerei, e c'è convenienza, alla fine un punto, invece di valermi 0,4, lo convertirò per una meta di 2-4 euro, quindi alla fine guadagnerò il triplo o il quattro rispetto al blu, ah, perché io li utilizzo, quindi se tu li utilizzi consiglio una carta a punti, se sei una persona che viaggio, utilizza altri servizi. Poi ci sono tanti altri servizi, ad esempio, ehm, mi sembra che ci sia Amazon Prime, che va, se lo dovessi fare su Amazon ti costa 36 euro l'anno, eh, qui lo prendi con 3.500 punti. O 3000 punti, non mi ricordo esattamente, ma una cifra intorno a questa, quindi alla fine con 3000 punti ti stai vendendo 36 euro, eh, quindi il valore già è già superiore. Quindi il problema non sono le carte di credito ma è come si spende il segreto è utilizzare la carta di credito come se fosse una carta di debito usa per i tuoi acquisti se vuoi il cellulare nuovo non usare la carta di credito se hai il budget, se hai messi il budget per acquistare il cellulare nuovo il computer nuovo durante l'anno durante i due anni in base a quanto cambi il tuo dispositivo e hai già i soldi vai e ti compri il dispositivo che ti serve vai e ti fai il viaggio che ti serve ma se non hai i soldi la carta di credito non dovresti usarla eh, se vuoi più informazioni, comunque caricherò a breve un video molto dettagliato sulle carte di credito e sulle carte di debito. Se vuoi approfondire la, eh, i punti e cashback per America Express, in descrizione lascio le, le pagine informative di America Express. Ovviamente ci sono altre credito come la u la Revolut che danno cashback che danno dei punti indietro. Ma io li ho usati, eh, sinceramente proprio più conveniente a Milan anche per i servizi che offre, per l'assistenza che offre, ma questo poi valuti in, in caso tuo, io ti lascio quello che penso per me sia meglio e che penso che tu potessi ottenere più vantaggi. Spero che questa piccola spiegazione ti servirà, ti abbia chiarito le idee e ti, fa, ti ha fatto scoprire un modo per guadagnarti dei soldi extra durante l'anno. Io con questi 900 euro quasi che ho guadagnato dalle carte durante il 2019 mi farò un viaggio, mi prenderò una vacanza puoi iniziare a farti una vacanza all'anno anche tu gratis, semplicemente se cambi i tuoi metodi di pagamento non ti costerà nessun tipo di lavoro, ti auguro una buona giornata e ti saluto, ciao